Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi un video un po' particolare, un po' diverso dal solito. L'idea per il video di oggi è di andare in missione in un negozio delusato e fare un giro, cercare qualche oggetto che mi ispira e che mi faccia venire in mente qualcosa in modo da dare una nuova vita, un nuovo uso agli oggetti insomma che a questi oggetti che ci sono nel negozio dell'usato ho già provato a registrare questo video un mese fa ma la missione è stata fallimentare perché non ho trovato niente di interessante e quindi ho deciso di riprovarci adesso e niente speriamo che questa volta vada meglio The mm -hmm sono appena tornata dalla mia missione devo dire che questa volta è stata un pochino meglio dell'altra sono riuscita a trovare qualcosina di carino ho filmato davvero pochissimo in negozio perché comunque c'erano persone e non volevo riprenderle non sono riuscita a trovare moltissimo c'erano delle cose che mi ispiravano ma che non sapevo come utilizzarle in questo video quindi alla fine ho optato per prendere altri oggetti anche se devo dire che alcune cosine mi dispiace un pochino averle lasciate. Lì, come per esempio le tessere del mosaico che mi ispiravano tantissimo ma davvero in questo video non sapevo come utilizzarle ho preso però altri oggetti il primo che vi mostro è questo vaso qui è davvero enorme cioè se notate ci sta la mia intera mano dentro io non riesco a fare il giro uh, della circonferenza per prenderlo in mano quindi sì davvero molto molto grande non è neanche pulitissimo ha un po di polvere e, uh, e insomma è da lavare e uh, ho trovato queste decorazioni di uh, primavera e sono questi uccellini molto molto carini e anche della raffia colorata questi due cerchi uh, di bambù che inizialmente penso fossero uh, dei manici uh, di una borsa penso io non, non ne sono convinta ma penso di sì e dei vecchissimi um, gomitoli di lana di questi ne ho due um, sono un po non so come spiegare uh, compatti perché penso che siano davvero pieni di polvere e di umidità quindi uh, penso dovrò lavarli prima di utilizzarli quindi questi non li vedrete nel video di oggi e eh, ovviamente devo dare una sistemata anche gli altri oggetti a parte questi che sono gli unici che secondo me sono in buono stato il vaso da lavare e anche gli uccellini sono un pochino impolverati quindi dovrò dargli una sistemata con un piccolo cotton fioc se tutto va a buon fine riusciremo a vedere questo video fino alla fine molto bene sono riuscita a lavare tutto quanto quindi direi che è arrivato il momento di vedere questo video tutorial Dunque direi di iniziare con questa raffia colorata, anche questa l'ho trovata al negozio dell'usato e ovviamente la vado ad allargare un pochino per dargli più volume e anche un po' più di uniformità, la inserisco nel mio vaso e la utilizzo come base sopra ci vado a mettere anche della paglia così faccio anche un po' di contrasto aggiungo questo legnetto carino che ho trovato nel mio giardino e poi incollo sul legnetto i miei uccellini questi qua che ho trovato appunto nel negozio dell'usato li incollo bene ora realizzo anche delle decorazioni da mettere sullo sfondo quindi utilizzo questo rametto che ho recuperato dal giardino e uh, incollo questi fiorellini alcuni fiorellini in carta che ho realizzato io posiziono anche questi all'interno del vaso dietro gli uccellini come sfondo e poi per completare decorare ancora un pochino utilizzo questa pigna a forma di rosellina che mi piace tanto e uh, aggiungo altri fiorellini di carta rosa e anche bianchi raddrizzo tutto quanto e voilà completo con il tappo in sughero così i gatti non mi fregano le cosine che ci sono dentro il vaso eccolo qui quindi il risultato finale direi che non è venuto proprio benissimo forse questa raffia di questo colore non si abbina molto probabilmente la sostituirò con qualcosa di più chiaro probabilmente della paglia di questo colore qui o magari della raffia di un altro colore più neutro quindi non so un beige un bianco adesso uh, andrò a vedere che cosa riesco a trovare questa volta nel mio studio come risultato finale però direi che non è venuto male Spero che uh, il risultato piaccia anche a voi, fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti o come avreste utilizzato voi queste cosine qui, questi altri oggetti li vedremo ovviamente in un prossimo video, quando avrò capito come lavare questa lana, anzi se sapete come fare lasciatemelo scritto sotto nei commenti e niente, con questo è tutto io spero che il video così un po' particolare vi sia piaciuto se vi piace questa tipologia di video lasciate un mi piace al video così ne farò altri e scrivetemelo anche sotto nei commenti, un'altra cosa che vorrei chiedervi è se conoscete dei negozi dell'usato che vendono online in modo magari da riuscire a comprare anche qualcosina online perché qui vicino a me non ci sono molti uh, negozi dell'usato e quindi non riuscirei a fare molti video se non c'è materiale insomma in questi negozi qua e niente con questo è tutto io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina se volete rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video, se vi va di sostenermi condividete questo video con i vostri amici e niente con questo è tutto noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao